Rallegrati, il Signore è con te. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Oggi è la festa dell'Annunciazione. Sono nove mesi prima della festa del Natale. È molto particolare, chiaramente, festeggiarlo durante la Quaresima. Ma è bello Ricordare che in questa data, cioè la data di nove mesi prima della nascita di Cristo, e noi chiaramente in modo convenzionale l'abbiamo attribuito al 25 dicembre, che è Natale, ma sappiamo che non era quella la data, noi oggi facciamo memoria di un momento davvero storico, cioè l'incontro dell'angelo che va a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 Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore avvenga per me secondo la tua parola e l'angelo si allontanò da lei. Amen. Cari amici, che bello e che particolare sentire oggi questo Vangelo. Stiamo attendendo entro poche settimane di fare il memoriale della Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto per noi e oggi accogliamo un Vangelo dove viene annunciato a Maria la nascita di Gesù, di Yeshua, questo Salvatore, chiamato per nome dall'Angelo, Gesù, questa salvezza che viene da Dio dall'alto e operata nel grembo di Maria. Ecco che questa salvezza che celebreremo tra poco a Pasqua ha avuto origine in questo fatto storico. Origine non nel senso che tutto è nato nell'annunciazione a Maria, ma storicamente su questa terra questo fatto è stato decisivo. Innanzitutto perché l'angelo ha annunciato la volontà di Dio, il progetto di Dio, già preannunciato secoli prima dai profeti, da Israele, in Maria si realizza. Ma c'è bisogno di una disponibilità, quello che Maria stessa possedeva, una piena apertura, una piena accoglienza alla venuta sua, in un modo impensato e impensabile. Com'è possibile che lo Spirito di Dio possa far nascere e concepire a questa donna, Maria di Nazareth, un bambino e tra l'altro il figlio di Dio. Una cosa davvero grande. Ma c'è un annuncio. Rallegrati piena di grazia. Rallegrati, il Signore è con te. Allora, fratelli e sorelle, in questo tempo quaresimale, questa è una piccola parentesi, potremmo dire di gioia natalizia ma anche pasquale. Rallegrati. Abbiamo ascoltato ieri il Vangelo dove Gesù ci diceva è giunto a voi il regno di Dio. Io scaccio i demoni con il dito di Dio. Oggi ci rallegriamo perché davvero il Signore è con noi non temiamo alcun male accogliamo queste parole dell'angelo a Maria perché quando ascoltiamo la sua parola troviamo grazia presso Dio quanto è davvero importante prendiamo qui tutte queste parole dell'angelo Maria non temere nulla è impossibile a Dio fratelli e sorelle oggi giorno dell'annunciazione apriamo il nostro cuore come ha fatto Maria siamo pienamente disponibili ad essere da Lui convertiti ad essere da Lui amati, abbracciati, accompagnati e credere con fiducia e con speranza che nulla è impossibile a Dio il frutto quale sarà? la gioia oggi è davvero un giorno di gioia rallegati caro fratello, cara sorella il Signore è con te le parole dell'Angelo Maria sono per te e per me oggi perché la Sua parola è viva e insieme le diciamo grazie Signore Gesù, grazie perché oggi vieni a consolare il mio cuore, grazie perché oggi vieni e parli a tutta la mia vita, mi guidi per il giusto cammino, grazie perché oggi mi conforti, mi rallegri con una nuova speranza, una nuova visione. Il tuo progetto è davvero grande, anche se io non lo comprendo nella mia vita, e la nostra società, in questo tempo di pandemia e di guerra, aprimi gli occhi, oh Dio, perché io possa correre sulla via dei tuoi precetti con gioia, come ha fatto Maria. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. accogliete allora con gioia le parole dell'angelo, dette a Maria, che sono anche per noi e sono il nostro slogan rallegrati il Signore è con te che possa questa gioia essere contagiosa nella vostra casa, nella famiglia e dovunque voi andrete grazie che mi avete accolto ci vediamo domani, ciao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 State vedete, come può Lui il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti.